Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti allo yogurt, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa, gli ingredienti sono farina di tipo 00 o farina per dolci, yogurt alla vaniglia, burro morbido, uova, zucchero semolato, lievito, vanillina e la scorza di limone, andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato, la scorza del limone e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Torniamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo lo yogurt, il burro, le uova, la farina e il lievito per dolci. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 4. L'impasto è pronto. Trasferiamolo su una spianatoia e adesso formeremo un panetto e lo trasferiremo in frigo per almeno un'ora. Abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo tra due foglie di carta da forno. Rimuoviamo il foglio di carta da forno. Adesso con degli stampini per biscotti andremo a formare i biscotti. Trasferiamoli lo zucchero semolato. e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto una volta formati i biscotti li cuoceremo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli biscotti allo yogurt. Grazie e alla prossima ricetta.